Sì, grazie Presidente per consegnare il voto contrario del gruppo capitolino del, del Movimento 5 Stelle a questo provvedimento, un provvedimento che avevamo eh, esaminato anche in Commissione eh, qualche tempo fa e che appunto è eh, superato dalla proposta di Piano Colonnine che è già passata da diverso tempo in, in giunta, che sta concludendo il vaglio nei municipi e che quindi penso verosimilmente, sicuramente discuteremo qui in aula anche prima della pausa se mai ci sarà natalizia quindi approvare adesso il regolamento transitorio per eh, veramente una questione di giorni eh, penso comporterebbe più confusione che altro quindi ringrazio sicuramente il consigliere Corsetti per lo spirito eh, di collaborazione che ha, ha portato su questo tema ma appunto ci vediamo costretti a dare voto negativo nell'attesa di discutere il, il piano più recente che ha elaborato eh, l'assessorato anche con il supporto di Roma Servizi e del Dipartimento che recepisce anche le ultime uh, linee guida da parte del, degli enti uh, superiori e che quindi sarà sicuramente attuale e, e molto funzionale per, per la nostra città. Quindi trattandosi veramente di una questione di giorni, oggi noi daremmo voto contrario.